Si è, la si, è eh, si è distrutta, è una cosa che hanno voluto Soprattutto vedere. Subito. Soprattutto l'asilo. Eh, sono esatto, preoccupati, sono bene. preoccupati. Ciao, so Così ha detto Stefania Giannini, un piccolo abitante di Amatrice. Nel comune terremotato in cui la scuola ristrutturata solo nel 2012 è crollata, questa mattina è arrivata la ministra dell'istruzione. Accompagnata dal sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, la ministra ha incontrato anche i volontari dell'Associazione per l'infanzia del telefono azzurro e gli psicologi che lavorano sul campo. I bambini hanno fatto questa lettera indirizzata a lei? i volontari e psicologi hanno raccolto questo desiderio da parte dei bambini la presidente, prima no? speranza no, è il presidente sì. Caffo. Caffo, sì. e i bambini ci hanno consegnato questo desiderio no. da, da no. depositare le sue mani e anche la direttrice Giovanna Boda vorrebbero come prima costruzione la scuola e una palestra mm. una scuola sì, che sì. non crolli è proprio la prima richiesta di certezza e di, di ritorno alla normalità yeah. che chiedono al Paese e al Ministro. I bambini, una città ricostruita senza bambini non avrebbe senso, quindi siamo qui accanto siamo qui a voi come sempre. Bene. Il paese laziale in cui le scosse sono continuate anche questa notte, ha detto di averle sentite anche la ministra Rieti, vuole ripartire dalla scuola. La ministra ieri aveva assicurato che l'anno scolastico ricomincerà a metà settembre nei MAP, moduli abitativi provvisori, in edifici alternativi, ma anche se necessario e per periodi molto ristretti in paesi confinanti o intenso strutture. No, eh, stanotte so, stanotte l'abbiamo una... sentito, i bambini eh, erano eh, spaventati sì, sì. per restituire certo. le certezze quotidiane no, no, tramite gli insegnanti che li rassicurano per sì, noi è, è fondamentale, fondamentale. Questa è la parte fondamentale, quindi su quella partiamo anche su.